Bisogna fare un po' di scorte perché stiamo per andare nel deserto. Wow. Guardate ragazzi, non c'è anima viva, è tutta sabbia. Eccolo. <ride> Ci siamo accampati qui. C'è una pace incredibile. Siamo letteralmente in mezzo al deserto. Siamo qui che mangiamo. C'era un silenzio incredibile. È arrivato sto coglione col drone che guarda, sembra di ronzare a intorno. Provate a sentire. Non si sente nulla. È amazing. C'è solo una parola per descrivere tutto questo. Che petacolo! Che silenzio. E lì c'è una croce, letteralmente è morto qualcuno. Io vado in ava scoperta, voglio vedere fino a dove riesco ad arrivare qua nel deserto. Ciao, sì, so! Prima di lasciarti quello salutarti, frate. No, no. <ride> Dai, fra giuro mi viene da vomitare. <ride> Si può difendere, <ride> ok. È arrivato il momento di andare a farsi un giro. Guardate quanto c'è da esplorare. Tra l'altro, ho lasciato anche le scarpe lì. Sono a piedi nudi. Se guardate, è anche piovuto. Ha fatto un po' di gocce. È semplicemente passeggiare e arrivare più lontano possibile. Secondo me è una cosa che può fare realmente bene alla mente. Camminare da sole in questo silenzio, e non lo so. Non lo so. Secondo me è terapeutico. Poi, allora, ragazzi, guardate che roba. Hola. Va bene che è il deserto, ma non posso lasciare il terreno qua. Il sole sta per andar via, sono le 5 e mezza qua, praticamente tramonto come più o meno in Italia, verso le 6. Abbiamo ancora tanto da camminare, anche se in realtà non abbiamo una meta, quindi non lo so. È il capeone. Uh. Inizia a far davvero freddo, c'è tanto vento e si sta facendo anche tardi. Sta calando il sole, non so, non ho minima idea di dove sia. C'è la sabbia che è gelata, mi sono tolto anche le calze. Eh, qualcosa di incredibile Questo è il mio regalo per i feticisti Eccole, i miei piedini <ride> Mi sono coperto perché sta iniziando a far freddissimo Non vorrei esagerare ma questa penso sia una delle cose più belle che abbia mai fatto Sto camminando da tre ore nel deserto Chi l'avrebbe mai detto? <ride> Io sto continuando a camminare ma credo, credo, credo di essermi perso il problema qual è? Che quando superi una duna dopo ti sembrano tutte uguali Ho un po' paura ecco Literalmente sta venendo buio e ho appena eh, capito una cosa Perché non me ne rendevo conto prima Sono in mezzo al deserto, non ci sono né luci né lampioni Non sono proprio abituata a sta roba Quindi è meglio se torno indietro <ride> Merda Proverò a tornare sui miei passi sperando di ritrovare Usso Una volta che trovo Usso la via di casa è vicina Andiamo <ride> Merda Raga porca puttana Porca puttana, sto andando in crisi e quando vado in crisi rido come un coglione, non vedo niente, merda, merda, merda, raga letteralmente, merda, mi sto cagando addosso, raga guardate letteralmente, vedo una luce, in teoria se c'è una luce vuol dire che lì è la strada, quindi proverò a seguirla. Si è trasformata in una delle cose più belle della mia vita, nella situazione più assurda della mia vita. Assurdo! Sì! Sì! Arrivo! Eccolo, eccolo! Oh, zio! Frate Merda! Merda, frate! Mi sono cagato addosso, zio! Pensavo di non riuscire. Non sono mai stato così felice di vedere una persona in vita mia. Mi sono cagato addosso.